Sì, eh, è così che si fa. Come ti senti? Bene, un po' stordito tutto qui. Vai, come andiamo col tempo? Ci sei, Bug? Sì, sì, sono qui. Ascoltate, l'ice è piuttosto di quanto pensassi. Violarlo richiederà un paio d'ore. Un paio d'ore? Non puoi fare più veloce. Vuoi che mi frigga il cervello? Siediti e goditi la tua raffinata assoluta abbiamo sti talenti apriamo col fisico che per adesso non possiamo fare assolutamente niente perfetto, riflessi Sapo, la vita, la storia vecchia, lo so, questa cosa. Vai il capopanda per il Ma per Non mettermi allo stesso livello che quel figlio di Puntana. Mm. Fottuto, turista. Turista o no, è appena entrato E rieccoci a vista. Sicurezza dell'antico curioso. Quindi, ok, se andiamo tra l'altro, voglio solo vedere qua fuori. Come si vede Dici? Eh sì, era solo un lapsus, sai? Lo so, ora potrei farti perdonare. Quindi andiamo fino a qua. Poi dovrò salire, forse. Ah, vale senza di lui. Ah, no, vado con allora. lui.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 Di certo è meglio che essere il figlio di Raoul Wells. Ragazzi, concentratevi. La cassaforte è qua. Ah. Eh, eh. È fretta. Perché? La fretta c'è? Il segnale di Yorinopo è sparito. Cos'è? Un cazzo di mago. È una zona senza campo, ma tornerà. Voi pensate a fare il vostro. Dave, sotto la base. Cerca un interruttore. se succederà qualcosa. Puttate i bug. Dammi due secondi. Tipo questa roba qua è normale? non so chi sia. lo staff sta in fuori, sono tutti a 200 sul chi va là. Non mi piace per niente. Quanto manca te? merda giuro, rinnovo viene verso l'attico. Falcolo! Apri la chiasta forte! Ci sono quasi. Fatto! Ottimo! Do un'occhiata. Relic in relica intatto. Integrità Bioshard 10%. Direi di sì. Bene, andiamo. Intanto. Ho scansionato se ci saranno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 Quello, quello è Adam Smash Ma guarda Meggio È una città di Leo Un gran figlio di puttana Che facciamo? Secondo me Posso Aspettiamo Sono arrivati Arrivano dalla piattaforma d'atterraggio Di che cazzo parlano? Bug, chi sta arrivando? Non è possibile Non sta succedendo davvero Saburo Arasaka. L'imperatore. Un'altra cazzo di leggenda. Shhh. Dubito che qui sia insonorizzato. Kurio, come mai dovrà diutarlo? Certo devo recuperare quello che siamo venuti a Ci penso io, tu va pure Stai parlando in giapponese penso oh, Ci è mancato poco Troppo poco Se ci avessi trovati Ma non l'ha fatto, ora spendila Pensavi, pensavi davvero che non sapessi che era stato rubato? A dire il vero non penso mai a te per nulla. Vedi è questo il tuo problema, pensi che il mondo giri intorno a te, che arroganza. Yorinobu? Cosa sei venuto a fare, a umiliarmi, a assicurarti di persona che tuo figlio resti al, tuo posto, al suo posto? Il chiodo che sporge dal muro viene livellato. Non avevi niente di più originale da dire? E tu pensi che sia originale vedere il nostro più grande traguardo agli occidentali, il nostro futuro a questi barbari? Il nostro futuro, il nostro ti sbaglia, hai sempre e solo pensato a te stesso e ai tuoi piani perversi. e sapevo che questo giorno sarebbe arrivato che prima o poi la tua imprudenza avrebbe superato il limite potrei perdonarti molte cose ma il tradimento no questo Sono solo felice che tua madre non sia più qui ad assistere a questo momento Un cuore non può spezzarsi più di una volta oh, Adesso non dovrai più perdonarmi nulla Come? Posso pure in che? Sì, sì, sì. Seriamente? Codice rosso in vigore in tutto il Coppa Plaza. Restate nelle vostre stanze e seguite le istruzioni del personale dell'hotel. è successo? Qualcuno ha avvelenato mio padre. Avvelenato? Così sembra. Arasaka-san, dubito che. Qual è il tuo lavoro, Tikimura? Non capisco. È una domanda semplice, rispondi. Se c'è il colpo della famiglia Rasaka. Spero che d'ora in avanti tu assolva il tuo dovere con maggiore dedizioni. Chiedo perdono a Rasaka-sama, non la deluterò. Ha ucciso sicuro. Cosa? Quale cazzo? Sapete che vuol dire? Tra un attimo la sicurezza arriverà in forze. Oddio, siamo fottuti. Bug, deve tirarci fuori di qui, subito. Ma un secondo. Non ce l'abbiamo un secondo. Ciozzo! Ok, ho qualcosa. Dalla finestra. altro qui c'era una pistola oh merda no no no no no no non adesso mi hanno peccato eh? oh Cristo Santissimo abbiamo perso te cazzo siamo dei pezzi grossi contento Jackie da dove andiamo? Non che a me faccia paura l'altezza però Siamo in alto! Perda, è il Se sono qui per sapuro sono poi in ritardo Spero solo che non ci vedo con gli uomini, Ok? Oh, merda! Te uh, lo pelo. Il Relic! Madres! Uh, si mette male! C'è chi ti sta sanguinando! preoccupati dopo per me! Controlla il Relic! Contenitore depressurizzato! Il degrid al 94%! Non scendere, Parker per <sussurra> i. di semi che cazzo Nel nome del padre. Del figlio e dello spirito santo Io non ho capito che cosa dovrebbe fare questa roba Jackie, stai bene? Non lo so, credo, non sento niente Quando tornate, estraiamo i Relic per una scansione completa del cervello Ma prima voi due dovete andarvene da lì, cazzo Ci stiamo provando Arriviamo fra due minuti. Fatti trovare pronto, ok? Certamente, signor Wallace. Sarà meglio, cazzo.